Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di lui, il mio MacBook. 15 pollici. Ma perché oggi parliamo di lui, di un computer del 2019? Sì, perché questo MacBook l'ho acquistato nel 2019, precisamente a settembre 2019, è un portatile ad alte prestazioni, infatti costa oltre 2.000 euro che per editare video è sicuramente un dispositivo pazzesco. Però in questi tre anni e mezzo di utilizzo ho avuto due problemi, due problemi identici uno all'altro e due problemi che ho dovuto pagare per andare a risolverli, o meglio il primo l'ho già pagato, il secondo lo pagherò a breve. Cos'è questo problema? Il problema è la batteria, sì perché questo MacBook ragazzi ha delle batterie, almeno nel mio caso, eh, che durano veramente poco nel tempo. Eh, come vi ho detto lui l'ho acquistato a settembre eh, 2019 e a novembre 2021 cioè due anni dopo ho dovuto sostituire la batteria è accaduto in maniera inaspettata non mi aspettavo sicuramente di sostituire la batteria di un computer di questo tipo eh, dopo due anni ma la batteria era talmente danneggiata che non c'era più capacità eh, di utilizzo cosa vuol dire che la batteria se la si utilizzava per navigare in internet ancora, ancora andava bene scendeva in maniera comunque graduale di percentuale mentre se la si utilizzava per fare edit in video, quindi eh, in maniera pesante, in cui l'hardware del portatile richiedeva tanta energia. A quel punto c'era un crollo improvviso, si passava dal 50% di carica all'1% in maniera istantanea. Quindi ho dovuto sostituirla pagando perché la garanzia della batteria dura solo un anno, mentre il MacBook ha la garanzia di due anni. Quindi, eh, essendo andato oltre l'anno, ho dovuto pagare a mie spese la batteria. E come vedete eh, dalla ricevuta, mi è costata 200 10 euro quindi eh, a novembre 2021 ho sostituito la batteria e mi sono detto vabbè sarò stato sfigato magari una batteria difettosa magari una batteria che non era venuta bene quando è stata costruita eh, ma adesso ci risiamo e ci risiamo con un tempo ancora minore perché adesso ragazzi siamo ad aprile 2023 quindi fate voi i conti non eh, un anno e mezzo circa e ho lo stesso identico problema infatti se io vado adesso ad accendere il mio macbook e vado in alto sulla batteria vedete che ho un avviso eh, di pericolo quindi vado a cliccarci sopra con assistenza consigliata come voce ci clicco sopra e vedete stato batteria assistenza consigliata praticamente la stessa cosa che mi era successa l'altra volta lo stesso identico avviso vado a cliccarci sopra e opzioni di assistenza assistenza consigliata quindi vado a fare opzioni assistenza a questo punto mi manda nel supporto apple dove mi dice ovviamente cosa posso fare quali sono le soluzioni le soluzioni sono sostituire la batteria quindi prendere l'appuntamento in un apple store e sostituirla perché infatti il problema è identico all'altra volta non solo l'avviso ovviamente anche eh, quello che è il problema nel senso che finché navigo su internet eh, tutto è tranquillo la percentuale scende in maniera graduale, magari più velocemente di quando era nuova, ma gradualmente. Ma come mi metto a fare editing video, quindi vado a diciamo editare file pesanti e il computer deve con il suo hardware lavorare tanto per gestire l'editing video, quindi ci vuole tanta energia. A quel punto ho il crollo improvviso: 50%, 1%. Ed è questo è pazzesco, ragazzi. Perché alla fine vuol dire che io, in tre anni e mezzo, su un computer che costa 2.400 euro, 5. Circa, ci devo spendere 400 euro anzi 420 euro di batterie ed è questa cosa secondo me è senza senso secondo me Apple eh, si sarebbe dovuta comportare in maniera diversa perché dico questo perché ovviamente ho contattato vedete qua sotto contattaci con la chat ho contattato appunto l'assistenza Apple via chat e l'operatore mi ha detto che è normale perché comunque le batterie si deteriorano e lo so anch'io che si deteriorano ma un conto è deteriorarsi eh, nella loro capacità nel senso che una batteria ovviamente da nuova avrà una capacità del 100% poi ovviamente ovviamente col passare dei mesi e degli anni la sua capacità andrà a diminuire quindi la durata della batteria anziché di essere che ne so di 8 ore sarà di 7 ore o di 6 ore ma non che dopo un anno e mezzo io non posso fare un editing video perché ho il crollo della batteria infatti quando gli ho detto questa cosa mi ha detto eh sì però sono macchine impegnative che cacchio vuol dire impegnative? sono macchine che sono nate per essere sfruttate per un determinato utilizzo non è che uno spende 2400 euro per navigare su internet cioè assurda questa cosa cioè dopo un anno e mezzo eh, ovviamente la batteria la devo pagare perché sono anche questa volta uscito dall'anno eh, quindi sono oltre all'anno di garanzia quindi la devo pagare anche questa volta mentre eh, poi, secondo me avrebbe dovuto dirmi no eh, questa volta la cambiamo gratuitamente perché è assurdo che ci sia un cambio di batteria ogni anno e mezzo circa su un computer che costa 2400 euro perché poi questa versione di Mac come anche altre versioni non è possibile andare a sostituirla in maniera autonoma perché alcuni mac avevano qua sotto ovviamente le viti che tenevano tutta questa parte poi si andava a aprire sostituivamo le batterie manualmente noi ed era molto più economico, qua invece no perché la batteria è collegata alla tastiera quindi devono cambiare anche una parte sotto della tastiera ed è per questo che poi il prezzo anche aumenta in maniera esponenziale però porta anche eh, diciamo questo dispositivo ad avere un grossissimo problema, io non so se è un errore di progettazione delle batterie, se è un errore di progettazione del, del, dell'hardware per come dove è messa la batteria che magari ha dei problemi di surriscaldamento, cioè non lo so cos'è il problema ma sicuramente è un problema grosso che mi dà tanto tanto fastidio perché comunque io sono un amante Apple, ho l'Apple Watch, ho l'iPhone, o il Mac, cioè ho sempre avuto dispositivi Apple, mi trovo benissimo, con anche le loro controindicazioni perché non è che i dispositivi Apple abbiano solo cose positive, però sicuramente sono device davvero ben realizzati e con delle ottimizzazioni a livello di prestazioni davvero importanti, eh, però queste cose sono davvero fastidiose. Quindi come avrete capito questo è un video sfogo, ci tenevo a condividerlo con voi per sapere se anche voi o qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema eh, con un computer tipo questo del 2019. 19 se magari conoscete qualcuno che ha avuto gli stessi identici problemi e poi sono curioso di sapere cosa ne pensate tutti voi eh, di come vengono gestite al giorno d'oggi le batterie nei nostri dispositivi se le durate eh, sono calcolate sono programmate se con gli aggiornamenti possono decidere cosa far succedere alla batteria non lo so tutte queste cose magari un po' complottistiche che però